Proviamo una tecnica che si chiama frottage, è un'attività che veniva usata già nei tempi antichi e consiste nel disegnare per sfregamento. Molti di noi avranno già provato a giocare con le monetine, ad esempio le possiamo mettere sotto il foglio, provare a sfregare con una matita e vedremo comparire l'immagine della monetina. Questo lo possiamo fare con tanti materiali diversi. Abbiamo detto la monetina, il metallo si presta molto bene. Una chiave, proviamo questa volta l'azzurro. Se ti piacciono i miei manconi di matite, non si butta via niente. E sono perfette per questo tipo di attività. Anche i bottoni vanno bene. Cerchiamo un arancione proprio come il mio bottone, vediamo. Riproduco esattamente la stessa forma. Cos'altro posso usare? Ad esempio dei materiali che sono più in rilievo e sono anche un pochino più ingombranti rispetto alle monete che erano piatte. In questo caso è una conchiglia. Vediamo con che colore la proviamo, con un verde. Diventa difficile perché il foglio deve restare piegato, però ho questo strano effetto sul disegno che mi piace mi permette di riprodurre la conchiglia un'altra cosa che possiamo provare è il centrino una volta si usavano molto in casa adesso sempre meno forse potete trovare degli avanzi di pizzo cambiamo nuovamente colore eh, bordure di, dei bordi non bordure dei bordi di eh, magliette eh, delle finiture particolari ovviamente come avete visto essendo morbido non solo mi eh, crea una finitura un po' meno precisa del metallo ma rischia di bucare il foglio spero che nel video riusciate a vedere qualche cosa comunque il rilievo del centrino riusciamo a vederlo passiamo ora a materiali totalmente diversi questa è la classica spugna per pulire in casa. Proviamola. Vediamo se riusciamo ad avere lo stesso effetto che abbiamo avuto con il metallo o se dobbiamo decidere proprio che è il materiale mi migliore. Allora, il rilievo si vede molto poco e di nuovo ho avuto il problema della foratura. Quindi la spugna l'abbiamo provata. Forse una spugna più piccola potrebbe andare bene, ma diciamo che non è il nostro materiale preferito questa è la chiusura eh, di un contenitore è metallica vediamo se riesco ad avere il rilievo ebbene sì, questo ha funzionato alla perfezione vedete? sono tanti piccoli puntini Esattamente come i rilievi, perché qui sono più evidenti. Però dove io ho passato la matita, se notate, si è piatito tutto. Proviamo con un nuovo materiale ancora. Questo è il cartoncino ondulato che si trova molto spesso all'interno delle confezioni, ad esempio di biscotti confezionati o di cracker. Proviamolo con un colore che riusciamo a vedere bene, come il verde. La carta, quindi il cartoncino, rischia di appiattirsi con lo sfregamento della matita che comunque esercita una pressione. Però ottengo ugualmente il risultato che volevo, quindi l'immagine di queste onde, di questi rilievi. e Può essere un'idea per creare un tessuto, un pattern, come si dice. Questa è la retina delle arance. È un materiale plastico, il rilievo non si sente molto, però potrebbe essere abbastanza resistente da sostenere lo sfregamento. Proviamo con un azzurro. Vediamo un po'. È perfetta. Viene veramente bene. Quindi, retina assolutamente promossa. Ora la carta bolle. La carta bolle fortunatamente è sempre meno presente nelle nostre spedizioni perché è un materiale plastico di cui in fondo potremmo anche fare a meno e che vi è stato sostituito da altri materiali. La troviamo ancora all'interno di alcune buste. Io vedo leggermente l'ondulazione delle bolle. Eh, è molto lieve, però dà comunque la sensazione del rilievo. Potrei usarlo, ad esempio, per colorare un'immagine particolare di sabbia o le onde del mare. Un'altra cosa che vi consiglio di provare sono i libri per bambini. Quelli che probabilmente avete ancora in casa, che si usano con bambini piccoli, perché sono libri da toccare. Allora, se facciamo attenzione, quindi non roviniamo il disegno del libro, utilizziamo semplicemente la parte da toccare, guardate che bello, eccolo che compare, anche il gallo. Qui abbiamo un bellissimo cagnone, cos'altro possiamo provare? Il cagnone, indubbiamente. La testa, proviamo a metterla qui e la facciamo di nuovo arancione eccolo che compare, non serve che la mia composizione finale abbia un senso, un significato, noi quello che volevamo era giocare con i materiali, abbiamo scoperto con questa attività che eh, la carta è mh, adatta al frottage, sul Con questa attività che non tutti i materiali si riescono a rilevare con lo sfregamento, e vanno benissimo i metalli perché sono molto duri, va benissimo il cartone quando è un cartone resistente e che ha un rilievo che possiamo ehm, evidenziare con lo sfregamento. Materiali morbidi invece non si prestano molto perché rischiano di avere un effetto molto leggero oppure di appiattirsi come era successo con questa parte metallica i materiali ancora più morbidi come la spugna, il tessuto sono belli da provare a cercare ma rischiano di forare il foglio perché la morbidezza del materiale sotto al foglio con lo sfregamento può creare un foro possiamo andare alla ricerca di materiali come questo quindi la retina, le piastrelle del pavimento se hanno un rilievo anche semplicemente provare a passare tra una piastrella e l'altra oppure oggetti duri come in questo caso avevamo la conchiglia un oggetto naturale oppure bottoni che sono questo è in plastica dura ma che è venuto benissimo allora possiamo fare una piccola caccia al tesoro adesso guardiamo in casa nostra che cosa abbiamo che si avvicini ai materiali che abbiamo scoperto che vengono bene nella prova del frottage e organizziamo un pomeriggio di giochi per bambini eh, provando a sperimentare chi ha trovato più materiali che risultano bene al ricalco e riescono a divertirsi creando la propria composizione. Buon lavoro!